Buongiorno Fagnano, come avevamo premesso venerdì, ecco il video di informazione sulle vaccinazioni anti-influenzale per questo periodo. Le vaccinazioni anti-influenzali si terranno dall'8 novembre al 2 dicembre, presso la palazzina, sede della TS di Piazza Gramsci. Come si fa per prenotare la vaccinazione anti-influenzale? La prima possibilità è online sul sito del Comune. Senza accredito, da domani, mercoledì 3 novembre, si potrà accedere al sito e tramite un'apposita sezione prenotarsi. Altrimenti ci sono tre sedi dedicate alla prenotazione diretta. Presso la sede della protezione civile, venerdì 5, sabato 6, domenica 7, martedì 9, mercoledì 10 novembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, entrando dall'accesso di via Sebene. Presso il servizio CAF CGL, nella sede di via Rosmini, mercoledì 10 e mercoledì 17 novembre, dalle ore 9 alle ore 12. Presso il servizio ACLI di Bergoro, nella sede di Piazza San Giovanni al 5, giovedì 4, venerdì 5, lunedì 8, mercoledì 10, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Tutte le informazioni le potrete tranquillamente trovare sul sito istituzionale del Comune. Non mi resta che ringraziarvi e augurarvi una buona settimana. Ci vediamo per il prossimo video.